Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e dopo un sacco di tempo Torno a fare dei video perché c'è una notizia bomba che non potevo assolutamente non comunicarvi. Motorsport Games annuncia l'acquisizione di Studio 397 e quindi di Air Factor 2, perché Studio 397 sono i ragazzi che sviluppano appunto il nostro amatissimo Air Factor 2. Chi sono Motor, Motorsport Games? Sono quelli che hanno fatto NASCAR Hit tutta la serie 1 2 3 4 5, eccetera eccetera, che si sono lanciati nel mondo degli sport proprio collaborando con gli Studio 397 per la realizzazione di, eh, della 24 ore di Le Mans Virtual Race insomma ragazzi gente che ne conosce appunto di simulazione e quindi siccome hanno lavorato con, in stretta collaborazione hanno visto che i, studio, i ragazzi di Studio 397 hanno un grosso potenziale che hanno fatto gli hanno proposto appunto l'acquisizione per portare dei capitali che per noi utenti finali sono importanti proprio per eh, aumentare diciamo, lo sviluppo appunto di Refactor 2 e eh, diciamo arrivare in modo aggressivo nel mercato proprio della simulazione perché è proprio quello che dichiarano quello di diventare leader nel mondo della simulazione virtuale. Allora, sono dichiarazioni che sono abbastanza forti e andando a prendere eh, chi ne capisce come Studio 397 per quanto riguarda appunto, la simulazione di guida. Eh, L'impatto è veramente forte e, e per noi è, tutta, è, è tutto positivo, perché vuol dire che sarà sviluppato ehm, diciamo, in forza proprio R-Factor 2, che eh, purtroppo ha avuto un ritardo in questi anni qua proprio per una mancanza di fondi. Parliamoci chiaro, ragazzi: è inutile girare intorno al discorso. I ragazzi di Studio 397 hanno fatto molte mod per avere diciamo, dei capitali per potersi finanziare appunto lo sviluppo del, eh, del, del gioco ma non solo questa bombazza ragazzi c'è Motorsport Games che dà il benvenuto alla famiglia eccetera eccetera le Factor 2 dichiara di aver preso anche un accordo per l'acquisizione di Kartcraft ragazzi Cardcraft ragazzi che non so se non avete provato è un gioco di carte fantastico e anche qui diciamo pena a svilupparsi proprio per una mancanza di fondi o probabilmente perché le, le, i team che compongono gli sviluppatori non sono abbastanza quindi Motorsport Games ci aspetta di mi prendo non soltanto Refactor 2 leader mondiale per quanto riguarda la, la, la simulazione o comunque uno dei leader nella simulazione mondiale e in più mi prendo chi sa fare bene la simulazione dei kart Mamma mia, ragazzi, quanta carne al fuoco! Io sono veramente felice perché queste notizie sono, eh, diciamo, delle notizie che giovano appunto all'utente finale, agli amanti. Noi della, della simulazione e quindi, ragazzi, con questa notizia bomba vi dico. Grazie ancora una volta per avermi seguito, attenzione siamo rod sui 5000 ragazzi pur non facendo video, <ride> sono veramente contento e vi ringrazio tantissimo perché continuate a seguirmi, e a lasciare commenti, eh, insomma questo è qualcosa che mi fa veramente piacere, eh, anche se ultimamente le live fanno, la fanno da padrona sul canale, cercherò di essere un po' più presente eh, perché queste sono veramente eh, delle notizie che fanno piacere, che riattivano la voglia di poter fare dei video per poter analizzare insieme a voi quello che succede appunto intorno al Mondo della simulazione, siccome è da tanto tempo che non lo dico, ragazzi: se il video vi è piaciuto e questa notizia bomba vi aggrada, pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale. Ci vediamo prestissimo vi ricordo che domani sera c'è il Total Italy con la gara fantastica di queste Alfa Romeo e sono a Patras, il circuito eh, che do doveva essere situato in Grecia che non è stato fatto ma lo, ha lo hanno realizzato eh, su R 2 quindi noi ci corriamo domani sera appunto con il Total Italy e sabato c'è la finale del VTCC dove corro anch'io quindi se vi fa, fa piacere venite a trovarci in live ci vediamo prestissimo ragazzi, un abbraccio, ciao!